Bene, Malacoda, hai fatto come ti ho detto? Eh, sì, sì, sì, assolutamente, signore. Ho tutto qua, tutto qua. Ah, ottimo! E sei sicuro che. nessuno sospetto? No, no, no, assolutamente, signore, lei, lei ormai si fida di me, pensa che mi sia convertito e lavori per lei. <ride> convertito. Ottimo, ottimo. Eh già, già, <ride> già. Eh. Allora, e che cosa mi hai riportato? Eh, ma a dire il vero non è che si capisce bene. È, è un po' farneticante, signore, nel suo splendore. Eh? Sì, no, nel suo splendore, nel senso che in, intorno a lei è sempre tutto così bianco. Sempre, eh, cioè non sempre, perché certe volte appaiono dei vortici neri veramente spaventosi, ma in generale sempre così bianco, così non si riesce a capire, non si riesce a capire. Ah. Sì, sì, eh, chiedere spiegazioni non serve a niente, perché lei non risponde, oh, oppure risponde, ma risponde strano, come di traverso, diciamo, in poesia. In poesia? Sì, eh, per esempio, mi ha fatto apparire in testa que questa frase... Difenderò Antigone. Ma che vuol dire? Io, io, io non lo capisco. Difenderò Antigone? Mm. Sì, difenderò Antigone. Eh, furbacchiona. Beh, vedi, difenderò Antigone nella loro cultura... Significa questo, perché Antigone è il mito della disobbedienza civile, in nome di un ideale spirituale. <ride> quindi lei, in questo modo, li sta invitando alla disobbedienza. Invitando alla disobbedienza! <ride> Quasi mi piace! Se non fosse che adesso siamo noi però, dalla parte dell'ordine costituito, e quindi non va bene, non va bene, non va bene. C'è altro Malacoda? Eh, eh, in che senso? Sì, sì, altro, altro per me. Ah, beh, sì, però è sempre poesia. Poesia. Va bene, sentiamola questa, questa poesia. È sicuro, maestro? Sì, sì, sì, sentiamo, sentiamo la poesia. Eh, va bene. Eh, mm. su quell'albero che hanno spogliato la Vergine. Se fosse rimasta ancora nuda, anche ad essiccare avrebbe spezzato la croce e con la sua innocenza con aghi o meglio con fili chiari avrebbe appartato l'amore e il suo nome in pieno avrebbe sollevato i rami seppure schiacciati da suo seno affaticato avrebbe rimosso la morte avrebbe rimosso la morte e più di tutto i feti al suo ventre. <ride> vedi, poesia, eh, che cosa si capisce? Non si capisce nulla, contraddittoria, confusa. Ma no, non lo so, maestro, perché lei, vedi, lei dice, eh, è convinta che serva proprio perché non è logica. Eh, cioè che non è la logica che salverà il mondo, Anzi, lei dice proprio che è la poesia che salverà il mondo. L'intuizione, l'irrazionale, è la poesia che salverà il mondo. <ride> la poesia che salverà il mondo, la poesia che salverà... Ci sono ancora scintille negli elmi ossidazioni nelle tempie fanno tornare alla bellezza i sensi, come nei popoli la nascita dei piaceri impellenti. Non è poi venuta la tua legge, le carte per gli interi destini, per questi Segni neri, nessuno è stato portato in cielo, siamo ancora rinnegati e intanto ci misurano sepolti. Voglio vederle, le cento armature degli angeli aprirsi come i sogni, come patrie preziose e gli uomini malvagi inginocchiati in migliaia di preghiere dal peccato al paradiso. Io voglio che mi resti nel cuore il ministro universale perché sia... In questo mondo la salvezza maggiore è per nessuno, nessuno il segreto del Satana morto. Fenderò Antigone. Antigone.